Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e quest'oggi voglio eh, proporvi di eh, farvi vedere come installare una dashboard sul vostro eh, cellulare in modo molto semplice e soprattutto in modo molto gratuito. Ho scelto Simab perché me l'ha consigliato un amico mio perché è gratuito ed è molto versatile, soprattutto con tante eh, utility eh, che possono essere utili mentre uno guida eh, durante una simulazione di guida. Quindi ringrazio tantissimo Francesco perché mi ha dato una mano e perché mi ha consigliato come fare per installare questo tipo di applicazione. Si installa sia su tablet che su cellulare, io ovviamente sto parlando della versione Android, so che comunque funziona anche su iOS se non sbaglio, su iPhone insomma. Ed è molto semplice e non ha bisogno di una doppia installazione sulla periferica, perché Simab eh, si eh, praticamente interfaccia eh, sui vostri cellulari o sul vostro tablet, tablet tramite semplice browser. Quindi funziona solo sul PC che fa da, da server in pratica. Allora, cosa bisogna fare? Andiamo a vedere direttamente su eh, il il computer. Sul nostro PC cosa bisogna fare? Bisogna andare su simapdash.com, andare nella sessione download, scaricarvi la vostra eh, bella eh, applicazione che è circa 250 MB. Fatto ciò basta eh, scomprimere il, il file che è zippato, eseguire l'installazione, seguire le istruzioni e morta lì. Dopodiché quando il, sistema è, eh, quando il programma è installato vi compare questa piccola iconcina, basta cliccarci due volte e a questo punto è praticamente eh, tutto eh, configurato automaticamente quindi se avete un firewall oppure un antivirus che vi dice mi consenti di far accedere Simab bisogna ovviamente autorizzare l'accesso e qui vi ritrovate praticamente con tutte eh, le possibilità che ha questo sistema qui, questo programma qui di Simab ovviamente non andrò a vedere tutto ma eh, vi faccio vedere quello che ci interessa a noi per poterlo appunto avere su. Sul cellulare quindi basta andare su dash studio qui a sinistra e qui eh, bisogna andare a selezionare quelle che sono le dashboard disponibili Ovviamente si possono personalizzare, anche qui non mi attarderò in, nelle spiegazioni perché insomma se ne trovano già sul, sul web mh, belle che pronte, vi dico soltanto come bisogna fare, <ride> è semplicissimo, ne scegliete una, io per dire ne ho scelta una che mi piace tantissimo, che ho scaricato e infatti me la ritroverò sicuramente nelle prime qui ad esempio la eh, Films Dash 5 Multi, in cui si ha la possibilità di avere più eh, informazioni mh, sul proprio cellulare, basta andare a sfogliare come se fosse una, una semplice, semplice pagina internet sul proprio telefonino. Quindi che cosa faccio? Basta che faccio inizia e qui mi propone a finestra, in un monitor secondario, in un monitor specifico oppure nel telefono o tablet. Perché? Perché se uno ha un triplo screen o un doppio screen può dire mandami tutte le informazioni sul, uh, sull'altro screen, oppure se io dico uh, nel telefono o tablet ci clicco sopra e mi propone un QR, un, code, un QR code il QR code dà la possibilità appunto di reperire quello che uh, l'indirizzo internet del browser per poter andare appunto a vedere la dashboard sul proprio telefonino oppure basta andare come faccio io manualmente sul proprio browser e inserire uh, quello che è il um, l'indirizzo IP che propone appunto da studio mobile quindi io lo inserisco qui 192.168.1.51 con i due punti e 8888 perché la porta di, com di comunicazione e cosa si apre? Questo signori cioè praticamente sto vedendo Simab direttamente sul browser perché me lo propone appunto il sistema a questo punto cosa faccio? Vado a selezionare la dashboard che mi interessa e posso assolutamente avviare ad esempio ho avviato assetto Corsa quindi me lo metto in full screen e come vedete mi dice loading perché? perché sta aspettando i dati appunto di Asset Corsa quando sarà caricato poi vedremo eh, la dashboard nella sua intera funzionalità quindi io avvio una una pista un'auto così a caso in modo tale appunto da farvi vedere che cosa si può ottenere ovviamente poi eh, sul cellulare si può fissare eh, tranquillamente con eh, sul volante ad esempio oppure accanto potete fare insomma un supporto specifico e come vedete guardate io se avvio ecco quello che succede appena inserisco la marcia è praticamente istantaneo e questo ovviamente dipende dalla vostra connessione perché io sono collegato in wifi più è rapida ovviamente meno avrete latenza, io se infatti si accelero vedete che vedete che funziona, ora se io voglio informazioni diverse basta che sfoglio e come vedete questa che è una multi multi dashboard mi dà tutte le informazioni quindi è veramente semplicissimo da Installare è semplicissimo da utilizzare. E che cosa mi dà? Mi dà diciamo delle informazioni in modo molto più diretto rispetto a quelle che possono essere le applicazioni che uno deve andare a schermo a cercarle. Se uno se lo posiziona davanti, magari riesce ad avere quelle che sono le informazioni che servono ed è poi una figata. E questo è solo un esempio di dashboard, perché ce ne sono tante altre, ce ne sono altre in cui vi è la possibilità di avere la leaderboard con la mappa, di avere i delta, di avere, insomma, qualcosa in più. E Simab è anche compatibile con l'Arduino quindi ragazzi si possono fare un sacco di cose quello che mi interessava farvi sapere è che eh, con praticamente nulla ed un cellulare che penso che tutti ce l'hanno ormai di questi tempi eh, si possono avere eh, dei, un accessorio in più che oltre a essere figo può essere anche utile ed interessante vorrei ringraziare nuovamente Francesco per la disponibilità e per avermi aiutato il suggerimento appunto per l'installazione e soprattutto vorrei ricordarvi, ragazzi, che domani sera c'è il gran finale del, del campionato Ferrari 488 GT3. Vi, a, vi aspetto, spero, numerosi per assistere a questa finale tra Fabrizio Vinci e Elia Misculini per il, il primo posto. Beh, diciamo che la classifica. Gli dà ragione a questi due in questo momento, ma c'è anche la sfida per il terzo posto: Michele Soncini e Samuele Cavagnino. Insomma, ci sono tanti piloti che comunque lottano per, per dei posti in alta classifica. Eh, quindi spero di ritrovarvi domani sera, al, a partire dalle 21, per la live. Sarò questa volta insieme sempre a Luca Lazzarato, ma anche ad Alessandro De Luca, eh, appunto per commentare questa ultima gara di questo campionato. Rimanete anche sintonizzati perché siamo già pronti per un prossimo campionato, questa volta però ci, sono, ci saranno delle sorprese, non vi anticipo nulla, farò sicuramente un video dedicato, io vi ringrazio tantissimo ancora per avermi seguito e ovviamente se il video vi è piaciuto pollice in su, eh, lasciatemi un commento, non esitate ad iscrivervi, tanto è gratuito, noi ci vediamo al prossimo video soprattutto domani sera alle 21, da Fabrice è tutto, ciao!